c'è l'orologio, però. Siamo in un. Siamo in un. sono in un. Inizio puntuale un. Siamo in 3-4 minuti. un. Siamo in un. Siamo in un. Siamo in un. No, no, no. Siamo Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Mariotti, e è più facile sviluppare che stare qua su. Quello di cui parlo sono alcuni aspetti del, del design di Android e delle linee guida. Quando iniziamo a sviluppare, spesso, eh, la prima domanda che ci facciamo è se dobbiamo seguire le linee guida. Eh, se è indispensabile seguirle per fare un'applicazione di successo. Spesso e volentieri ci abbiamo sopra di noi un responsabile sviluppo, responsabile design, un cliente che ci chiede delle cose che non seguono le linee guida. La nostra tentazione e la nostra domanda è sempre quella di, di chiederci se è opportuno o meno eh, seguirle del tutto, seguirlo appena, oppure lasciar perdere e lavorare di fantasia. Quello che noi sempre ci diciamo è che l'utente non le conoscono e quindi. Eh, il nostro alibi è, è inutile che le seguo perché comunque eh, è qualcosa che l'utente non sa nemmeno cosa sia lo scorso agosto questa è un'applicazione che adesso è diventata anche famosa perché è stata acquisita da Google il mese scorso è uscita questa applicazione Timely di Bitspin questa applicazione ha riscosso un incredibile successo ci sono stati molti post eh, di esperti di, di, di design ma anche è stata pubblicata sul, uh, Android Design Action di Google, e tutti sono, hanno, hanno sottolineato il fatto che seguiva perfettamente le linee guida, e nonostante questo, era un'applicazione bellissima. Perché spesso si dice che l'applicazione che segue le linee guida è un'applicazione monotona, uguale alle altre, eh, che non ha nessun aspetto, diciamo, di fantasia. Negli stessi giorni è uscita un'altra applicazione che ha fatto molto parlare, ed è quella del tempo di Yahoo. Questa applicazione è stata, eh, dagli stessi esperti che, di, di, che hanno sottolineato la bellezza dell'altra, sottolineato come questa applicazione ha diversi aspetti che non vanno a seguire le linee guida. Si vede l'action bar, dal navigation drover che non è quello standard, e via dicendo. Eppure, se noi andiamo a guardare i dati che stanno sul Google Play, questi sono dati di dicembre dello scorso anno, e entrambe le applicazioni hanno avuto un altissimo numero di download rapportati anche all'asso temporale in cui sono state fatte, queste hanno fatto 5 milioni di download circa in circa 4-5 mesi quindi è un numero molto alto e la valutazione che hanno è più o meno identica in termini percentuali, quindi una valutazione di 4,5 o 4,4 che anche questa su un numero alto di download e un numero alto di recensioni è abbastanza invidiabile quello che ci viene la prima domanda è, ok, due applicazioni, una la segue, una no, entrambi hanno dei download enormi e entrambi hanno un successo enorme. La prima però domanda che ci facciamo, e forse è la prima risposta, è questa. Che cosa succedeva se giriamo l'ordine dei fattori? Quindi facciamo fare agli out Timely e facciamo fare a Bspin il meteo. Questa è una prima considerazione molto importante, è importante chi siete, se il vostro bacino d'utenza è già alto di suo, potete permettervi dei gradi di libertà superiore rispetto a chi, è, chi non è nessuno. Probabilmente Timely fatta da you avrebbe avuto un numero di download superiore a quello che avrebbe avuto oggi, probabilmente il meteo di B-Spin sarebbe stato una delle tante applicazioni del meteo. Quindi tenetelo presente, nel senso che se il, il vostro bacino d'utenza non è ampio, non siete nessuno, o la vostra applicazione non è esclusiva, per esclusiva intendo per esempio un home banking è per forza esclusivo, non ci sarà nessun altro che fa il vostro on-banking. In questo caso probabilmente, si spera, in questo caso probabilmente seguire le linee guida ci aiuta. Questa frase è stata riportata da uno dei, dei capi progetto di Android sul punto di vista del design e esprime molto bene questo secondo concetto di cui sto per parlare. Allora, Le linee guida non sono delle regole, sono delle convenzioni. Queste convenzioni fanno sì che l'utente che va a utilizzare un'applicazione la sappia già usare. Questo è un elemento fondamentale. L'utente apre l'applicazione si ritrova in quei tipi di componenti che vede nelle altre applicazioni e la sa usare senza che bisogna che qualcuno gliela spiega. Questa cosa è indispensabile perché noi ci troviamo di fronte, da una parte, le linee guida d'Android che ci danno dei suggerimenti su come fare un'applicazione bellissima, fate l'applicazione che funziona su più layout, eh, utilizzate eh, tutti gli screen possibili, l'applicazione deve rotare, deve essere consistente con la piattaforma, tutte cose vere. Dall'altra parte c'è chi sviluppa noi o chi sviluppa per noi, che eh, è convinto di fare un'applicazione bella, sa che dovrebbe seguire le linee guida, ma è tentato di non farlo. Perché? Perché su Android possiamo customizzare tutto, i comportamenti, possiamo, possiamo personalizzare anche le view, quindi tutto quello che l'utente andrà a utilizzare può essere customizzato. Questo è il bene e il male di Android. Nel nostro scenario però c'è un una terza persona che è fondamentale nella nostra catena l'utente l'utente vuole una bella applicazione ma vuole un'applicazione Android l'utente che usa un telefono Android non ha anche un iPhone difficilmente ha anche un iPhone forse l'ha avuto quindi non conosce diciamo, conosce quelli che sono dei comportamenti standard delle applicazioni che vedi tutti i giorni apre Gmail, apre Hangout apre Facebook Google+, Plus, conosce quel tipo di comportamento, conosce che il menu sta a sinistra certe cose sono ormai native per lui l'utente non sa nulla di linee guida però non vuole imparare le cose non ha voglia di studiare lui vuole semplicemente aprire l'applicazione e usarla questa è una certezza il fatto che lui non voglia imparare ha un aspetto importante, che è questo. Dei tre, chi vince è lui. Se questa persona qua apre la vostra applicazione e non la sa usare, la disinstalla e voi l'avete perso per sempre. È quasi impossibile che una persona che disinstalla la vostra applicazione la andrà a reinstallare in futuro. È un evento abbastanza raro. Tenete presente che eh, l'utente è quello che finanzia. Quindi se fate applicazioni a pagamento o un in-app, eh, è lui che va a pagare la vostra applicazione. Quindi potete inventarvi tutto, ma quello che dovete riuscire a fare è qualcosa che sia bello e facile da usare. Questo è il secondo messaggio molto importante, perché se non è... Se non è bella, la vostra applicazione è come tante altre, ma può essere la più bella del mondo, ma l'utente non la sa usare, è inutile, perché l'utente l'ha già disinstallata. Seguire le linee guida in questo caso aiuta, perché? Perché l'utente ha già di fronte a sé un'applicazione di cui la maggior parte dei funzionamenti già lo conosce. Tutto questo cosa significa nella, nella pratica? Un suggerimento, chiaramente esisteranno delle eccezioni, eh, seguite le linee guida il più possibile, perché è anche più facile sviluppare seguendo le linee guida. Siate dei creativi, perché eh, ci devono essere elementi di univocità nella vostra applicazione che la caratterizza rispetto ad altri, però non spendete tempo per inventare cose già esistenti, spesso sp perdiamo del tempo per fare cose che già esistono o qualcun altro ha fatto per noi. Dovete essere svegli perché eh, quando parliamo di eh, interfacce grafiche è un mondo che evolve molto velocemente, la vostra applicazione fatta un anno fa oggi è vecchia, questa cosa se la vedete come eh, io che faccio un'applicazione la metto su Google Play e sono costretto a rifare un refactor potrebbe essere vista come una perdita di tempo, se fate però applicazioni business, quindi lato customer, B2B, questa è un'opportunità perché far percepire al cliente il fatto che la vostra applicazione va riadeguata a quello che è un contesto che è cambiato in un anno è un'opportunità di business non indifferente se ve la paga anche meglio Siate consistenti con la, con la piattaforma cioè fate applicazioni che siano più possibili attinenti alla piattaforma quindi simili alle altre come comportamenti non come, comportamenti, come componenti visivi l'ultimo aspetto è importantissimo ascoltate il feedback degli utenti l'utente che va a fare una review della vostra applicazione ci sono quelli che danno una stella senza motivazione ci sono quelli che danno una stella perché vogliono essere in testa al, ai commenti però ci sono anche quelli che danno delle indicazioni ascoltateli perché come ho detto prima l'utente è quello che poi in un'applicazione eh, su Google Play va a finanziarvi tutto questo nella pratica vi faccio due esempi semplici eh, per darvi però un'indicazione di eh, cosa significa seguire le linee guida e contemporaneamente essere creativi e reattivi l'action bar la conosciamo tutti ma l'action bar fino al 2011 non c'era qualcuno prima di google l'ha fatta ci ha avuto il coraggio di fare qualcosa di diverso oggi chiaramente fare un'applicazione senza action bar è follia è follia perché eh, tutte le applicazioni ce l'hanno è una cosa che l'utente ha imparato a conoscere e soprattutto è abbastanza semplice da implementare. Questo però non significa eh, che dobbiamo fare tutte le applicazioni holo, l'action bar grigia o l'action bar dark. Questa è una cosa che fino a un anno fa era una possibilità, oggi è un must. Non possiamo pensare di fare un'applicazione e non andare a brandizzare l'action bar. Colore, logo deve essere chiare e univoci della nostra applicazione, qualcosa che li va a contraddistinguere. Quindi non usate componenti finti, andate a customizzarlo, questo è il generatore eh, sicuramente più conosciuto, vi permette di generare tutte le risorse eh, per andare a colorare e customizzare i componenti dell'action bar. Dopodiché però eh, dobbiamo essere attenti a quello che succede nel, nel contesto in cui lavoriamo, l'action bar sta evolvendo, se fino all'anno fa era scontato, andare a colorare, oggi è sicuramente, come ho detto prima, indispensabile, però, attenzione, dobbiamo spendere tempo per capire eh, cosa succede all'applicazione intorno a noi, questo richiede tempo, cioè significa andare a scaricare applicazioni, vedere, osservare, leggere, L'action bar evolve, l'esempio, questo ce l'avete tutti di fronte agli occhi, è quello di Google Play Music, quindi questa, questa action bar che scrollando va a diventare trasparente e va a aumentare. Ma c'è un altro esempio, l'ha fatto sempre Google, quello della Play, del, in Italia si chiama Google Play Edicola, l'action bar scrollando diventa più grande e il logo si sposta e diventa più grande in centro. Sono esempi fatti da Google. Ecco, questa è una cosa importante se non l'avesse fatto Google probabilmente oggi l'avremmo criticato e avremmo detto Eh, questa è una cosa che perché mai l'abbiamo fatta così però invece la mia impressione, la mia idea è che ehm, c'è una linea guida che dice usate l'action bar non ci si da nessuna parte che l'action bar possa fare dei comportamenti come questi siete reattivi, nel senso che se la vostra applicazione può utilizzare queste logiche, perché no? Eh, si sono già fatte, ci sono delle librerie che permettono di farlo Siete reattivi in questo senso quindi se la vostra applicazione permette una cosa di questo tipo utilizzatele oggi ci sono tanti altri esempi l'action bar trasparente oppure uscita con la 4.4 la possibilità di fare l'immersive mode l'action bar che si nasconde e poi con il tap ricompare abbiamo anche la possibilità di rendere trasparente la status bar e la navigation bar attenzione, questa cosa la comincio a vedere spesso, però non significa che tutte le applicazioni possano o siano adeguate a un comportamento di questo tipo in cui l'action bar sia trasparente o addirittura l'action bar abbia lo stesso colore della, della status navigation della navigation bar, questa è un'altra libreria, chiaramente funziona solo sulla 4.4 eh, Tenetela in, in considerazione, permette di andare a colorare la cosa, però come ho detto prima non tutte le applicazioni possono avere questa creatività Tenete presente il contesto in cui la vostra applicazione. Sono degli esempi che significa, l'action bar esiste, non usarla è oggi secondo me una cosa strana, però state anche attenti a notare quello che succede intorno a voi. Ci sono esempi di action bar diverse, eh, sono dei standard che cambiano velocemente, siate reattivi nell'usarlo, soprattutto quando una cosa diventa uno standard bisogna che vi adeguate. Esistono le eccezioni. Volutamente ho fatto un'eccezione di Google, eh, Google Translator, c'è cioè l'action bar che eh, non è standard. C'è un motivo. Quindi l'eccezione è eh, possibilmente non andate a reinventare la ruota e se dovete fare qualcosa di diverso fatelo perché c'è una reale necessità, non perché c'è un gusto di essere diversi. Spendete un sacco di tempo e il cui beneficio è abbastanza dubbio. Velocemente il navigation driver è identico all'altro non c'era prima che fosse stato standardizzato da Google, però c'erano tantissime applicazioni che già prima del 2013 utilizzavano quella che era chiamata Facebook Navigation Side Navigation, Flying Up Menu, Sliding Menu c'era una libreria Slide in Menu che era utilizzatissima è un comportamento che prima, chiaramente qualcuno ha avuto il coraggio di fare Google ha standardizzato oggi Andare a utilizzare una libreria di terze parti per andare a fare il navigation drover non ha nessun beneficio, come l'action bar. Esiste un comportamento ben delineato, l'utente l'ha imparato, c'è un'icona che è ben definita, che identifica la presenza dell'action bar, c'è un movimento, una gesture che è chiarissima. Andare a implementare qualcosa di diverso significa mettere l'utente di fronte a qualcosa che non sa usare immediatamente, un rischio per voi, un il cui beneficio secondo me non c'è. non significa che tutte le applicazioni devono usare il navigation drover, se non avete una navigazione multilivello non è indispensabile, ma se c'è usate il componente standard, possibilmente customizzatelo oggi non esistono tantissime implementazioni del navigation drover diverso da, dalla list view quindi un, un elenco di voci eh, sono abbastanza convinto che eh, in futuro eh, ci saranno, la mia idea è che laddove c'è delle animazioni sottili laddove c'è colore è un navigation drover che colpisce ed è bello da vedere abbinata a questo la funzionalità questo è quello che ho detto non andate ad utilizzare un comportamento diciamo, è inutile oggi andare a utilizzare una libreria al posto di quella ufficiale il beneficio non c'è esistono anche qui chiaramente le eccezioni anche qui volutamente vi ho messo quella di google questo è google map c'è un navigation drawer che sta, viene richiamato da un'icona in basso il cui navigation drawer come, come, come contenuto è abbastanza diciamo, fuori, fuori standard google però eh, anche qui eh, se non l'avesse fatto google saremmo tutti a dire che non andava bene lo fa google va bene google potrebbe cambiare questo però metteteci colore nelle vostre applicazioni, il navigation drawer è uno degli elementi che secondo me si presta molto a essere personalizzato, usate il più possibile chiaramente qualcosa che richiama il brand della vostra applicazione. L'ultimo aspetto su cui voglio un attimino parlare è il fatto che andare a fare un'applicazione che segue le linee guida non significa non dover inventarsi nulla. Fate qualcosa che per l'utente sia facile da usare, però eh, allo stesso tempo non abbiate paura di fare dei comportamenti diversi da quello che sono altre applicazioni vi faccio un esempio il pull to refresh oggi lo conoscono tutti eh, c'era fino a poco tempo fa in molte applicazioni questa cosa non sta scritta da nessuna parte non c'è nemmeno una libreria ufficiale per poterlo fare eppure è un pattern che l'utente ha imparato a fare lo slide down fa il refresh dell'applicazione senza cliccare sul pulsante refresh è una cosa che ormai l'utente conosce oggi tutte le applicazioni di Google hanno un comportamento simile anche se leggermente diverso non va più a scrollare sotto l'action bar c'è l'action bar che si anima con decolorazioni diverse in base alle applicazioni eppure oggi non c'è una, una, una libreria ufficiale di Google che permette di fare questo esiste una libreria di terze parti come ho messo sotto è un dipendente Google tra l'altro però questo non significa che sia ufficiale però il messaggio qual è? siate svegli nel senso che questo tipo di pattern oggi anche se non è scritto da nessuna parte l'utente l'ha imparato a usare su una vostra applicazione l'utente proverà a fare quel movimento è quasi sicuro, se c'è una lista anziché mettere un pul il pulsante aggiorna l'utente cercherà di aggiornare scrollando verso il basso significa quello che dicevo prima, siate attenti e siate svegli perché eh, un'applicazione scritta un anno fa probabilmente richiede un attimino di attenzione basta poco e la vostra applicazione è perfettamente in linea con quello che è lo standard di oggi Altre gestualità che oggi abbiamo imparato a usare, Google Chrome su Android, Flipboard che c'è uno swipe verso l'alto, questo è un suggerimento, quando andate ad utilizzare delle gestualità nuove che quindi l'utente difficilmente conosce, la prima volta spiegateli perché sennò lui non le scopre. Questi sono chiudo con due esempi, sono due componenti che si vedono sempre più spesso, uno swipe verticale con la paginazione esiste una libreria non lo fate in tempo a aggiornarlo che lo fa però non è dello stesso autore dell'app esiste un'altra un gestualità che vedo comparire sempre più spesso questo è un esempio lo chiamano swipe, app, swipe back. quando andate ad aprire quello che dovrebbe essere il navigation drawer in realtà in questo caso non c'è appare una bitmap dell'attivity della, della, dell della view precedente è una cosa che si comincia a diffondere messaggio è quello sopra quando parliamo di design dobbiamo per forza impiegare tempo per studiare quello che c'è in giro per capire come le tendenze inventiamoci delle cose ma siamo reattivi spesso le modifiche sono virali che significa? qualcosa che improvvisamente tutti cominciano a utilizzare siete svegli nel senso che se avete un caso come questo che c'è una notifica l'utente è quel tipo di, eh, di numerino che sta sopra un qualcosa lo identifica subito con il numero di notifiche. Altra cosa, volutamente forzata, l'icona dell'overflow, del, dell scritto sulla pietra non lo modificate perché non c'è nessun senso, eppure Google Now, il Dash Clock, un'applicazione che probabilmente conoscete, l'ha fatta Roma Newrick, che è uno dei, dei massimi esponenti dentro Google del design, l'ultimo è Twitter, hanno cambiato l'overflow l'icona è diventata con i tre pulsantini anziché squadrati, tondi che significa? Significa che dovete anche qui stare attenti a cosa succede, il giorno che diventa uno standard la vostra applicazione va cambiata perché poi improvvisamente la vostra applicazione diventa vecchia chiudo qui abbiamo detto se seguite le linee guida secondo me è più facile fare un'applicazione che è di successo soprattutto se non conoscete se non avete un bacino d'utenza ben definito, rompetele quando è necessario, non solo per il gusto di farlo, questo sia come successo finale, ma anche come tempo impiegato per farlo. però non fermatevi a fare delle applicazioni che siano monotone. Seguire le linee guida non significa eh, prendere l'action bar grigia, fine. Tre cose però fondamentali. L'utente. L'utente vuole un'applicazione che sa usare. Quindi un'applicazione Android che ha dei comportamenti abbastanza standard per cui lui non deve imparare il comportamento, costumizzate quello che volete ma non fate degli anti-pattern. ce ne sono tanti, e... mi verrebbe da dire lo splash screen, no, bellissimo no? ma non fa parte del mondo Android questo lo chiede soprattutto i clienti che fa B2B spesso si trova un cliente che dice eh, ma io voglio vedere subito il mio logo perché io pago e io voglio che si veda perfetto, tenete presente è vero, fatilo, però prima di farlo ricordate che l'utente sta lì aspettando il suo logo e probabilmente se la sua applicazione non è esclusiva non lo userà mai più solo perché ha aspettato 5 secondi ogni volta che l'apre, la l'ultima cosa è importantissimo quando fate cose nuove quindi qualcosa che l'utente deve scoprire testatele sul campo non le testate voi stessi voi siete sviluppatori l'utente ragiona con metodologie leggermente diverse Datelo a un amico non sviluppatore a eh, una moglie, a un padre, a una madre a un, un bambino piccolo il bambino piccolo è un esempio che uso spesso eh, la do ai miei figli il bambino di 5 anni non conosce nulla di linee guida però è nativo sul, su questi tipi di dispositivi lui lo apre e capite subito se lui riesce a fare qualcosa è il miglior test per vedere se avete scritto qualcosa che sia utilizzabile Siete svegli, l'ultimissima cosa le linee guida cambiano, con loro deve cambiare la vostra applicazione, l'applicazione di due anni fa se voi non l'avete toccata oggi è prob probabilmente fuori mercato e con uno scarso appeal Qui trovate i miei riferimenti, eh... grazie.